una ragazza, una mia amica delle medie, eh, che facesse commenti sulla puzza dei rom sul 18, e questo è un argomento che esce un sacco fuori, come è stato su Facebook. Ho avuto modo di, purtroppo, di sentire certi commenti negativi sugli stranieri in generale, soprattutto nella mia scuola. Il ruolo dei media in, in questi casi è molto importante. Perché quando uh, avviene un attentato o anche semplicemente un reato normale, uh, come, come succede spesso nelle città, uh, i media, nel, media nel titolo uh, mettono in risalto la nazionalità di chi ha commesso il reato, come se fosse uh, in qualche modo più importante del, del reato stesso. E, e questo genera una specie di meccanismo nel cervello che fa ragionare in maniera sbagliata e ti fa pensare se un marocchino ha commesso uno stupro eh, allora vuol dire che i marocchini sono disonesti, sono, sono tutti uguali non dobbiamo lasciarli entrare nel paese, dobbiamo espellerli e arrestarli che è un po' come... è un ragionamento ridicolo, è come pensare che lo stupratore aveva lo scroto quindi tutte le persone con lo scroto sono disoneste, vanno arrestate non vanno fatte entrare nel paese vanno espulse ad esempio la questione del musulmano, dell'islamico di cui ultimamente si parla davvero tanto uh, è ormai fuori controllo secondo me ogni islamico ormai per l'italiano medio è un terrorista mi vengono in mente alcuni giornali su facebook uh, a parte quelli dichiaratamente cioè, di un certo uh, politico però in realtà una cosa commenti razzisti e xenofobi ho riscontrato anche sulla Repubblica su, ma proprio pesanti mi hanno dato fastidio alcuni commenti su Facebook riguardo a quello che è successo a Parigi commenti razzisti soprattutto e mi ha dato anche fastidio in realtà il fatto che è una cosa banale, un po' stupida, però mi ha dato fastidio che abbiano messo tutti come immagine del profilo la foto con la bandiera della Francia quando poco prima era successa un'altra strage a Beirut e nessuno ne sapeva nulla, solo, solo perché comunque era. si trattava della Francia, si trattava di Parigi, Europa La soluzione sta, secondo me, nel partire in un discorso più ampio, che vede sensibilizzazione prima al di fuori, e qui si può riscontrare forse nei mezzi di comunicazione. Però, essendo un mezzo di comunicazione, mi viene da pensare che difficilmente possa influenzare la comunicazione. Cioè, è essendo in quanto mezzo di comunicazione, semplicemente mm, raccoglie ciò che viene nella realtà. Innanzitutto non divulgherei notizie senza uh, sapere cosa c'è veramente dietro, anche perché io non penso che, che l'Isis abbia fatto quello che ha fatto per religione, la religione è solo un pretesto, ci sono altre cose dietro e quindi sarebbe, sarebbe meglio in un certo senso se si sapesse veramente quello che c'è dietro e se non si divulgassero le notizie a caso. Il linguaggio, i linguaggi sbagliati, discriminatori come eh, parole come negro, frocio, ehm, parole fatte per, per insultare chi, chi appartiene a un certo gruppo, a una certa etnia. Ehm, sono state rese, ehm, vengono usate in maniera molto più leggera su, uh, sui social network, su internet perché se tu vedi un, uh, una persona di colore dal vivo non ti viene da andare lì e gridargli negro uh, perché c'è il rischio di causare una um, situazione spiacevole invece se sei su internet da dietro la tua tastiera seduto comodo a casa tua Uh, sei tranquilla, ti senti a tuo agio perché non puoi, avere, non puoi avere conseguenze e ti viene molto più naturale insultare una persona che non stai neanche guardando in faccia, quindi magari non provi neanche la pietà che proveresti se, se, lo, insultassi, se lo insultassi faccia a faccia e vedessi la, la faccia dispiaciuta che fa dopo che l'ha insultato l'internet ha tolto molta empatia nelle discussioni e rende molto più facile insultare io penso che innanzitutto la gente debba informarsi molto di più dando l'occasione a persone diverse di dimostrare ciò che sono perché è giusto conoscere prima di parlare prima di parlare a sproposito e soprattutto questo per quanto riguarda i cittadini che vengono inondati da informazioni molto spesso sbagliate e uh, manipolate da non so chi non so chi faccia queste cose però per quanto riguarda um, l'amministrazione, la parte organizzativa, la parte che invece divulga le informazioni, io penso che debba essere um, prima di tutto fa fatta da persone più più informate, meno di parte uh, più intelligenti si può dire persone che non vogliono diffondere l'odio e la paura tra i cittadini ma che vogliono informarli uh, perché l'informazione è ben diversa da quello che stiamo vivendo oggi non ci stanno informando ci stanno semplicemente buttando addosso un sacco di um, nozioni cose che la gente cose da, da cui la gente si sente aggredita quasi e ha paura per quello che c'è tutto questo odio, tensione, rifiuto verso il diverso, secondo me bisognerebbe avere più interazione, non integrazione, non mi piace come termine, perché non c'è bisogno di integrare proprio niente, ognuno è se stesso, punto e basta, se però si interagisse di più con il diverso, tutto sarebbe molto più semplice e facile, secondo me.